Sono Alessandro Verdecchia, mi occupo dello sviluppo della rete commerciale della Toscano Mundui. Diciamo che noi ormai è già da un po' di tempo che abbiamo attivato all'interno della Toscano Mudi una unit specializzata nella cessione del Quinto, che è uno strumento finanziario adatto, idoneo anche per ciò che riguarda clientela interessata ad acquistare un immobile per supportare in qualche modo l'acquisto o magari per finanziare le eventuali spese dell'acquisto. Principalmente noi quello che offriamo alla nostra clientela è assistenza completa fino al momento della stipula e quindi grazie alla nostra attività andiamo ad eliminare tutte quelle che possono essere le problematiche che un privato, un cliente può incontrare nella gestione della richiesta del finanziamento per l'acquisto dell'immobile. Noi riusciamo ad eliminare buona parte di questi problemi, sia perché operiamo eh, direttamente con le direzioni degli istituti di credito a noi convenzionati eh, oppure abbiamo l'opportunità con alcuni istituti di credito a noi eh, convenzionati di poter caricare direttamente sui portali degli stessi istituti le richieste dei muti dei nostri clienti. Questo ovviamente agevola le tempistiche ed elimina tutti quei problemi di contatto fisico che in questo momento ci sono con, con gli sportelli bancari. Leggendo le nostre recensioni su Google eh, si ha immediatamente una risposta eh, chiara a questo quesito.